una cosa è indubbia. Lorenzo Lotto è uno dei più intriganti e originali artisti del XVI secolo. Nei suoi ritratti le pose, le espressioni e l'uso della luce non sono mai banali. Ogni persona rappresentata dall'artista mostra una vita interiore, affascinante e a volte tormentata. Lotto ha interessato alla rappresentazione precisa della realtà, ai lineamenti dei personaggi e ai cosiddetti moti dell'anima. Dopo aver viaggiato a lungo attraverso la penisola italiana in cerca di clienti, verso il 1513 il pittore si stabilì a Bergamo, nel nord Italia. Qui dipinse per famiglie potenti dalla zona, come appunto i Cassotti, e arriviamo così all'opera che sta di fronte a voi. È un ritratto nuziale, genere che trova le sue origini nel nord Europa e che prima dell'otto non si era visto in Italia. In questo genere di dipinti i due novelli sposi, esattamente come accade al giorno d'oggi, posano insieme davanti al pittore, ruolo ormai ricoperto dal fotografo. Quella di lui era una famiglia arricchitasi con il commercio di stoffe e usò dipinti come questo per lasciare le prove della propria ascesa sociale questo ritratto di coppia infatti mostra il trionfo dei cassotti che con il matrimonio di Marsiglio si legarono a una nobile famiglia locale quella di Faustina in questo dipinto lotto illustra il culmine della cerimonia lo scambio di voti attraverso gli anelli Marsiglio è vestito con un lussuoso abito nero indossato sopra una camicia ricamata mentre in testa ha una preziosa cuffia di broccato Faustina ha un elegante abito rosso il colore preferito per le spose da allora è una preziosa retina che le raccoglie i capelli. Al collo porta una collana di perle, simbolo di sottomissione al marito. I due sposi hanno anche una posizione che conferma la subordinazione della donna all'uomo. Lui è imponente, rappresentato di, di fronte, mentre lei è più piccola. In posizione defilata e con il capo inclinato in un gesto di condiscendenza ma c'è una nota ironica che il pittore aggiunse un cupido sorridente dietro i due sposi pone sulle loro spalle un gioco simbolo degli obblighi e dei doveri di cui i coniugi si fanno carico la corona dall'oro che ha in capo rappresenta l'eternità del vincolo e le virtù necessarie per mantenerlo intatto Marsilio si sposò a soli 21 anni molto presto anche per l'epoca